Hanno, eh, questa, queste queste riflessioni eh, hanno rappresentato una specie di scorribanda nelle politiche culturali anche della regione verso i aletti e di quelle che sono state le, le alterne vicende di questa stagione. Devo anche ricordare che al tempo dell'Assemblea Costituente c'era chi voleva mettere addirittura l'italiano tra i principi fondamentali come oggetto di tutela tra i principi fondamentali della Costituzione. E si apriva un grande dibattito perché alcuni paesi ce l'hanno della lingua. E, e allora si disse che l'italiano era talmente alla base della cultura collettiva che non era neanche il caso di affrontare questo argomento e qualcuno infatti non voleva neanche i beni artistici, culturali e perché diceva che era teonastico, quindi teniamo presente che quello è un mondo che però è finito e in realtà sarebbe invece opportuno che queste cose rimanessero come oggetti. se il, il mondo che ci aspetta avrà questa sensibilità che una volta era assolutamente scontata. Io adesso però eh, vorrei che venissero qui a rifare un piccolo pezzo che è di intervista un Bruno Capace, e Stefano Del Fiore, eh, per raccontarci eh, le, eh, questa, questa, un pezzo di questa vicenda che siamo a Bologna. solo questo pezzo e così si può anche raccontare sì. qualcosa di lei.